Io sono Giada di GoFluent e con me c'è Emanuela. Vi presentiamo oggi GoFluent, Buongiorno, che è appunto lo strumento <ride> e vi presentiamo appunto GoFluent, che l'Università di Siena vi mette a disposizione per aumentare la vostra fiducia nel parlare le lingue straniere. La presentazione durerà circa 30 minuti. Mentre vi presentiamo eh, gli strumenti e il progetto, i vostri microfoni saranno mutati, quindi noi non, non vi possiamo sentire. Se avete domande, per favore scrivetele in chat, perché alla fine della presentazione ci sarà un momento per chiarire dubbi e appunto rispondere magari a tutte le eventuali questioni. Vi ho condiviso il mio schermo. Noi siamo qui eh, perché appunto sappiamo che normalmente voi ehm, usate già le lingue, sicuramente l'inglese magari qualcuno di voi anche altre lingue, per interfacciarvi sul lavoro con studenti, magari in qualche caso anche colleghi stranieri. Che cosa potete ottenere con GoFluent? Sicuramente l'uso di GoFluent vi aiuterà ad avere una maggiore fiducia quando effettuate i vostri compiti in lingua, vi farà risparmiare tempo quando interagisci in lingua. Quindi, in definitiva, vi aiuterà a lavorare meglio, con più tranquillità e a sviluppare il vostro talento. Il vostro corso comincia oggi. Oggi voi riceverete una mail con questo link di accesso al portale, il vostro username e la vostra password. Eh, la fine del vostro corso è prevista il 6 dicembre, quindi è un corso di sei mesi. Alla fine del corso riceverete un attestato di partecipazione eh, che mh, attesterà diciamo, la fine del vostro percorso. GoFluent vi offre una amplissima Corporate Language Academy, quindi uno strumento fantastico eh, in cui potrete studiare l'inglese e altre lingue, se, se lo desiderate, con più di 7500 risorse articoli, audio, video, attività interattive, con correzione automatica. Oltre a queste risorse, avete anche una possibilità incredibile che è quella di partecipare a delle classi di conversazioni internazionali con docente GoFluent madrelingua su piattaforma illimitate in sei lingue diverse. Quindi voi potete partecipare volendo anche tutti i giorni a queste lezioni che vi permetteranno proprio di praticare la lingua con un docente madrelingua e con altri studenti del vostro livello che si connettono da tutto il mondo. La piattaforma vi offre la possibilità di accesso H24 7 giorni a settimana e eh, per vostra comodità sarà accessibile sia dal browser, quindi sia dal vostro computer, che anche da, da un'app una comodissima app sul cellulare, eh, noi poi vi condivideremo queste slide, quindi per entrare sull'app è veramente molto semplice, basterà inquadrare il QR code e comunque vi assisteremo eh, per qualunque tipo di, di, di eventuale difficoltà, ma sicuramente non ce ne sarà perché anche l'interfaccia è veramente user friendly. Io non vi voglio annoiare adesso con troppa teoria, passerei quindi la parola ad Emanuela che ci farà fare proprio un piccolo percorso anche all'interno della piattaforma, ci spiegherà un pochino GoFluent, un, po un pochino la storia di GoFluent. Mi raccomando sicuramente durante la presentazione avrete domande, quindi se le avete scrivetele in chat in tempo reale, noi non ci interrompiamo per rispondere subito ma alla fine andremo a guardare tutte le domande e a rispondere eh, appunto ai, ai vostri dubbi. Io a questo punto interromperei la condivisione. Emanuela, confermami se l'ho fatto. Grazie, sì. Sì. ti passo la parola. Grazie mille, Giada. Io rinnovo il mio benvenuto a tutti quanti eh, e anche a chi eh, si sta ancora connettendo. Mi ripresento, sono Emanuela e eh, faccio parte del team di consulenza didattica di GoFluent. Oggi eh, vedremo insieme appunto eh, come utilizzare e fruire al meglio delle, degli strumenti, ovvero della piattaforma che avete a disposizione tutti quanti e quindi come fruirne al meglio per avere appunto un'esperienza formativa eh, veramente mh, eh, buona. E per quanto riguarda eh, GoFluent voglio proprio iniziare a spiegarvi un po' la storia eh, di GoFluent e di chi siamo eh, vi condivido il mio schermo ok perfetto eh, potete, potete dirmi se vedete tutti quanti il mio schermo potete scrivere velocemente sulla chat intanto io ti confermo che, che possiamo sì. vedere ok benissimo perfetto allora Iniziamo subito eh, con indicarvi mh, chi è GoFluent e appunto da quanto tempo operiamo. GoFluent appunto, è appunto una multinazionale con oltre 20 anni di esperienza nella formazione a distanza e appunto abbiamo uffici eh, presenti un po' in tutte le parti del mondo eh, che ci garantiscono appunto una copertura globale e ci hanno permesso appunto di formare oltre 2 milioni di studenti in tutto il mondo. Eh, il nostro obiettivo appunto, è eh, quello di accelerare l'apprendimento dei nostri studenti, soprattutto in ambito lavorativo. Questo appunto conferirà eh, maggiore sicurezza e anche eh, eh, un bagaglio appunto, di apprendimento eh, molto vasto. Questo lo rendiamo possibile grazie a tre fattori molto importanti per noi, ovvero eh, le tecnologie all'avanguardia, i contenuti vari, Pertinenti ma soprattutto stimolanti ed infine l'interazione umana. Vi mostrerò tutto quello che appunto eh, è presente in, questi, in questo grafico nella piattaforma. Andiamo subito quindi a, ad aprire la nostra piattaforma. Vi mostro eh, appunto il passaggio principale mh, di quello che sarà il vostro primo accesso eh, sul portale GoFluent. E, mh, quindi avendo inserito le vostre credenziali e effettuando l'accesso sul link che troverete nella mail di benvenuto, quindi, eh, sarete proiettati subito su delle domande di onboarding. Queste domande ci saranno utili per capire appunto quali sono i vostri interessi, i vostri bisogni, soprattutto in ambito lavorativo. Come potete vedere avrete la possibilità di selezionare la lingua che vi interessa studiare e poi eh, vi, verranno chies vi verranno fatte delle domande sul vostro settore e ambito lavorativo questo per aiutarci a capire appunto come possiamo aiutarvi soprattutto in questo settore e avrete massimo eh, tre scelte che potrete modificare eventualmente se avete bisogno durante il percorso. In seguito mh, vi verrà subito chiesto di poter svolgere un nostro test mh, di livello di partenza, eh, appunto un test informato da 52 domande a tempo e dura massimo 25-30 minuti. Questo vi aiuterà subito a capire qual è il vostro livello di partenza della lingua straniera e potrete vedere che sarete valutati per la vostra comprensione orale e anche scritta. Quindi avrete proprio dei dettagli eh, su tutto quello che è il vostro primo livello e eh, sarete pronti per partire appunto a eh, esplorare la piattaforma. Entriamo subito adesso sul portale GoFluent. Dunque quindi questa è la schermata principale che vedrete tutti quanti una volta effettuato il primo accesso, mm, potrete vedere uh, diverse attività ma prima di tutto voglio soffermarmi sulla voce selezionati per te, e, appunto potrete vedere mh, se avete subito svolto il test uh, di livello il vostro uh, risultato sempre presente sulla voce selezionati per te eh, che vi indicherà sempre l'ultimo livello che avrete ottenuto dal test. In seguito potrete vedere una serie di attività eh, che sono state appunto selezionate per voi, eh, dandoci appunto spunto dalle, dalle domande di onboarding a cui avete risposto. Eh, vi faccio eh, presente che eh, il test di livello è un test adattivo, e quindi potrete svolgerlo durante tutto il corso anche per vedere appunto quali sono i progressi. Eh, la piattaforma vi, vi proporrà di fare il test anche una volta al mese per appunto tenere eh, sempre traccia dei vostri progressi. E eh, potrete vedere che tutte le, le attività inserite nella voce selezionati per te avranno il livello che avrete ottenuto dal, dal test. E quindi verranno sempre aggiornati questi contenuti e quindi, grazie alla nostra intelligenza artificiale, potrete trovare dei contenuti che possano essere pertinenti a quello che vi interessa ehm, anche in settore lavorativo. Per quanto riguarda invece la piattaforma, eh, noi eh, all'inizio del percorso consigliamo di eh, utilizzare due metodologie specifiche per la fruizione della piattaforma. La prima metodologia, appunto, è la, il free browsing. Ovvero il poter fruire liberamente, mh, senza appunto eh, guide o comunque percorsi specifici, di tutte le attività che sono presenti sulla piattaforma, ovvero i video, gli articoli, la grammatica, il vocabolario. E how to come fare a che presentano comunque tutti quanti eh, degli argomenti di svago comunque specifici per, le, per i vostri bisogni eh, vi consiglio di utilizzare questa parte soprattutto perché è possibile filtrare queste attività per livello di difficoltà ma anche per categoria vi mostro subito come poter utilizzare i nostri filtri per esempio eh, possiamo andare su esplora i video e potrete vedere che i video eh, presenti sul portale saranno subito eh, inseriti alla sinistra della, della pagina e utilizzando la voce filtri potrete, eh, potrete selezionare sia il livello che vi interessa che la categoria. Un altro metodo per filtrare le attività che vi interessano è proprio l'utilizzo anche della barra di ricerca che trovate proprio eh, in alto al centro della pagina, eh, dove potrete inserire appunto delle parole chiavi che vi aiuteranno a filtrare ulteriormente eh, tutte le attività eh, che sono presenti sul portale. Vi voglio mostrare l'esempio di un video. Giusto per farvi vedere anche eh, qual è la durata eh, dei nostri video. Eh, I nostri video tendono ad essere appunto eh, molto, eh, di durata molto ridotta, infatti potete vedere qui 1 minuto e 36. Questo perché GoFluent si concentra molto sul microlearning, ovvero mh, fornirvi appunto delle attività che non rubino molto tempo mh, alle vostre appunto, eh, attività quotidiane, soprattutto al lavoro ma che vi aiutano comunque a, ehm, a rafforzare il vostro apprendimento e anche creare una sorta di costanza durante tutto il corso, quindi potrete comunque ehm, allenarvi o comunque esercitarvi sul portale senza dover ehm, comunque prendere, togliere tanto tempo dalle vostre attività e quindi in questo caso il tempo non verrà più considerato come un problema. Potrete vedere che su, in ogni attività sono presenti una, voce di, una prima parte dove sarà appunto in, indicato il video o la teoria. Avrete anche una parte di apprendi dove potrete ricordare, comunque eh, vedere in maniera specifica tutti i significati eh, delle parole chiave presenti in quell'attività e la voce esercitati dove potrete appunto svolgere un mini quiz di massimo 5-6 domande eh, che alla fine vi eh, darà un risultato in percentuale, avrete la possibilità di rifare le, eh, il quiz se avrete bisogno e anche di vedere le risposte che avete dato e anche le, eh, gli errori che avrete effettuato eh, per ogni domanda così da potervi appunto eh, correggere. Ritornando adesso sulla, sulla pagina principale, voglio mostrarvi la seconda modalità di fruizione della piattaforma, ovvero i nostri percorsi guidati. Questi, a differenza appunto del free browsing, vi aiuteranno giusto a mantenere una eh, sorta di percorso e, eh, che vi aiuterà comunque a esercitarvi eh, ulteriormente sul portale. Quindi, eh, cliccando appunto sul menu a tellina Esplora in alto a sinistra, avrete appunto cinque categorie differenti. La prima che, su cui mi voglio soffermare è Corsi per livello. Cliccando sulla voce Livelli, avrete a disposizione appunto eh, dei corsi che vanno dal livello base, ovvero un A1, via via, fino ad arrivare mh, ad un livello eh, avanzato, ovvero un C2. Potrete vedere, vedere che tutte le attività, eh, tutti i corsi hanno già delle attività preinserite e eh, già filtrate per livello di difficoltà, e ogni livello presenta almeno quattro corsi, quindi avrete proprio la possibilità di esercitarvi moltissimo, soprattutto sul livello. Potrete vedere che aprendo il livello base, appunto A1, mh, il livello elementare, si parte proprio dalle basi della lingua, ovvero dall'alfabeto, dai numeri, dai verbi e così via. E alla fine di ogni corso avrete la possibilità di mettervi alla prova facendo appunto un test finale del corso, giusto per capire quanto sarete riusciti ad apprendere eh, da quel corso e poi eventualmente proseguire con i corsi successivi. In seguito abbiamo la voce competenze professionali, come lo dice il titolo stesso e possiamo appunto esercitarci su delle situazioni eh, che possiamo ritrovare al lavoro tutti i giorni, quindi possiamo eh, vedere appunto come poterci esercitare sullo scritto, mh, appunto sulle riunioni, le presentazioni e le chiamate telefoniche. Anche qui vedrete che ci saranno dei corsi filtrati per livello e che vi aiuteranno comunque a eh, organizzarvi anche per, le, le vostre, eh, per i vostri bisogni. La terza parte è settori, ovvero qui potrete scegliere appunto quello che più vi interessa o che più si avvicina al vostro, quindi possiamo, dal, possiamo avere dall'amministrazione uh, al settore legale, al turismo e così via, quindi potrete veramente spaziare tra le diverse opzioni. La penultima è comunicazione globale, qui abbiamo appunto degli esercizi mirati sulla, sulla pronuncia, quindi se volete eh, appunto migliorare Oltre che alla conoscenza anche la pronuncia della lingua straniera, eh, vi consiglio di poter fruire appunto di questa opzione che presenta anche qui dei corsi eh, con delle attività preinserite e mirati di più sul suono della parola, come pronunciare meglio una parola, che vi aiuterà sicuramente ad ottimizzare la vostra pronuncia. E l'ultima opzione è tendenze, qui appunto si tratterà di argomenti di svago e intrattenimento eh, un esempio potrebbe essere appunto anche lo smart working, quindi potrete anche fruire di queste eh, attività. Ritornando sul portale, mh, come abbiamo detto prima eh, GoFluent fornisce anche interazione umana oltre che a dei contenuti appunto presenti sul portale. Quindi porto la vostra attenzione alle classi di conversazione internazionale. Quindi le troverete sulla pagina principale. La particolarità di queste classi è che non bisogna ehm, prenotarsi prima, bisogna semplicemente seguire l'orario di inizio di ogni classe. Quindi potete vedere che ognuna ha un orario di inizio, appunto ha un argomento già prestabilito e il livello di difficoltà. Quindi eh, sulla parte sinistra della pagina principale saranno sempre presenti la classe che si svolgerà eh, nell'ora successiva o la classe che si sta svolgendo in questo istante. Per accedere appunto potrete cliccare su questo simbolo e sarete subito proiettati sulla classe. Le classi di conversazione internazionale durano massimo 40 minuti e vengono divise in due parti. La prima parte eh, sarà appunto di ascolto della presentazione dell'insegnante presente nella classe sull'argomento appunto della classe stessa ed infine negli ultimi 20 minuti sarete, ehm, verrà chiesto appunto di interagire col docente stesso eh, tramite appunto due opzioni di chiamata. Eh, potrete scegliere l'opzione telefonica eh, dove appunto dovrete semplicemente inserire il vostro eh, recapito telefonico e verrete contattati direttamente dall'insegnante oppure potrete scegliere un'opzione eh, di chiamata internet, che sarà appunto più immediata, dove non dovete inserire alcun contatto. Entrambe le chiamate eh, non saranno appunto a spese vostre, quindi potrete tranquillamente selezionare quella che più preferite. Ehm... All'interno della classe eh, il numero massimo di partecipanti è 6 e potranno parteciparvi eh, appunto, mh, anche studenti da tutte le parti del mondo. Eh, L'unica cosa è che avrete tutti quanti lo stesso livello di difficoltà in comune e quindi potrete interagire anche tramite una chat presente nella classe con tutti quanti. È possibile appunto tenere monitorate queste classi tramite i nostri calendari. Vi faccio subito vedere come accedere ai calendari sulla piattaforma. È semplicissimo, basta semplicemente cliccare sulla freccia in alto a destra accanto al vostro nome e cliccare sulla voce help col puntino in interrogativo, quindi sopra la voce esci. Qui verrete, verrà subito aperta una pagina dove mh, cliccando su view the schedule sarete proiettati sulle classi di, di, di conversazione disponibili sul portale potrete vedere che abbiamo l'inglese, il francese, lo spagnolo, il tedesco, l'italiano per stranieri e il portoghese. Vi mostro per esempio eh, la prima classe, ovvero l'inglese, qui abbiamo eh, il calendario e ovviamente i calendari vengono aggiornati ogni mese, quindi avrete sempre un calendario nuovo e potrete vedere che Uh, è presente una, una, una leggenda dove appunto uh, si suddividono i colori delle varie, dei vari livelli di difficoltà delle classi e potrete vedere appunto anche la, il titolo della classe ehm, e potrete vedere che si ripete anche più volte nella stessa giornata, quindi eh, per darvi la possibilità di partecipare mh, quando desiderate. Sono presenti appunto anche le fasce orarie, quindi ovviamente partecipiamo ora seguiamo l'orario parigino, che è quello europeo, e Seguendo appunto gli orari presenti sempre, ehm, avrete sempre pronto anche ehm, la classe che eh, vedrete sul portale, quindi saprete sempre quando, quando è la prossima classe. Avrete visto sicuramente che sono presenti anche diverse lingue mh, per le classi di conversazione. L'unico eh, punto, eh, punto che vi faccio è che le classi di conversazione in inglese sono disponibili 24 su 7, quindi sempre, mentre le diverse altre classi hanno degli orari più specifici, quindi è bene che controlliate sempre questa, eh, questo calendario per sapere sempre esattamente quando sarà la prossima classe. Come potete vedere ho preso per esempio la classe di francese, e potete vedere che ha degli orari precisi. Vi mostrerò che sulla piattaforma è possibile studiare più di una lezione più di una, di una lingua. Scusate, e eh, vi mostrerò anche come poterla cambiare. L'importante è che selezionate una lingua alla volta. Ritornando quindi nella pagina principale vi mostro subito come poter cambiare la lingua. Quindi cliccate sul vostro profilo, ovvero il vostro nome, e troverete la voce modifica. In blu. Cliccando poi sull'opzione lingua, avrete qui le 12 lingue eh, disponibili eh, sulla piattaforma. Abbiamo veramente una varietà eh, come l'arabo, il cinese, il russo, lo spagnolo, il francese, quindi selezionando la lingua che più vi interessa, per esempio in questo caso possiamo selezionare il francese e salvando la vostra scelta, troverete che sulla pagina principale verranno modificate tutte le attività, quindi potrete esercitarvi in questa maniera e poi vi verrà proposto sulla voce selezionati per te la, la possibilità di fare il test di livello in modo da poter capire qual è il vostro livello di partenza nella lingua scelta. Per ritornare alla lingua precedente sarà sempre lo stesso processo, quindi cliccare sempre sul nome, la voce modifica, eh, lingua e poi ritornate alla lingua eh, precedente o iniziale che avete scelto. È possibile sempre salvare i vostri progressi o comunque tutto quello che fate sulla piattaforma eh, tramite appunto eh, la nostra voce formazione. Qui troverete che c'è una sorta di storico o history di tutte le attività che fate eh, al mese, mh, in un determinato periodo e quindi qui potrete semplicemente mh, trovare tutto il vostro percorso è possibile filtrare la voce formazione per la tipologia che vi interessa, quindi avrete le attività, le classi di conversazione a cui avete partecipato e i test che avete svolto durante il corso. È possibile quindi mh, anche selezionare più lingue, se avete comunque studiato eh, più lingue durante il corso, e quindi qui potete selezionare la lingua che più preferite. È disponibile anche un calendario mh, o un grafico sulla piattaforma, sempre sul vostro, pre, sul vostro profilo e eh, scrollando verso il basso troverete il grafico di riepilogo attività. Quindi la prima parte sarà eh, di ore totali spese sulla piattaforma, quindi qui potrete vedere che vi è il, il tondino col tempo totale e il rombo col tempo mensile. Abbiamo le attività che si svolgono durante i mesi, così avete sempre monitorato tutto quello che fate. E, eh, inoltre abbiamo il live training, ovvero eh, quindi le classi di conversazione internazionale a cui avrete partecipato. Anche qui è possibile modificare per le lingue che avrete studiato e avrete un mini calendario giusto per selezionare il periodo che più vi interessa. Per quanto riguarda eh, la nostra piattaforma, troverete sempre i nostri contatti all'interno del portale, eh, sempre cliccando sulla freccia in alto a, a, a destra del vostro nome, troverete la voce contattaci. Avrete la possibilità quindi di vedere il nostro contatto, ovvero il nostro recapito telefonico, il nostro indirizzo email e una breve chat eh, dove potrete scriverci immediatamente il vostro bisogno e uno di noi consulenti sarà subito disponibile a rispondere alle vostre domande e quindi ad assistervi in tempo reale. Adesso do nuovamente la parola a Giada, vediamo adesso, diamo spazio alle vostre domande e così chiariamo i vostri dubbi. Intanto grazie mille Emanuela per, per questa bella presentazione, ho scritto un messaggio in chat, non so se l'avete ricevuto così vedete dove è la chat, perché al momento ancora non sono arrivate domande. E intanto io volevo, visto che ci sono alcune persone che si sono connesse in ritardo, volevo riassumermi brevemente le informazioni sul vostro progetto per, di lingua per l'Università di Siena. Il corso Google Fluent comincia oggi, quindi voi riceverete oggi la mail con il link a questo portale che vi ha fatto vedere Manuela e la vostra username e la vostra password. Il corso dura sei mesi, quindi sembrano tanti ma vi assicuro non lo sono perché siamo tutti adulti, siamo molto impegnati, lavorate, quindi sono sicura che nei vostri calendari ci sono più appuntamenti che ore per fissare gli appuntamenti, quindi noi veramente il nostro consiglio è appena ricevete la mail provate ad entrare subito nel portale, se non avete subito subito il tempo di fare il test non è un problema, ma cominciate un po' a esplorare proprio la piattaforma, provate a cliccare qualche video, a vedere un po' come funziona e, Certo, fissatevi degli obiettivi, perché voi lavorate in lingua, lavorate con studenti stranieri, quindi sapete che migliorare una lingua significa migliorare l'abitudine alla lingua, non significa accumulare nozioni nella mente. Quindi il nostro consiglio è di fissarvi proprio degli slot, magari di fare 20 minuti di piattaforma tre volte a settimana e una classe, per esempio una o due classi di conversazione internazionale a settimana. Questo già sarebbe un buonissimo passo per avere dei risultati concreti per per vedere il nostro miglioramento e sicuramente quando poi vi accorgerete che facendo in questo modo voi riuscirete ad essere più fiduciosi quando parlate lingua più bravi nel vostro lavoro più veloci quindi risparmierete tempo nell'interazione con gli studenti questo sicuramente poi vi sarà anche di stimolo eh, per impegnarvi sempre di più nella formazione Detto questo, io non, non vedo nel chat le domande, non so, Emanuela se te ne è arrivata eh, qualcuna. Controlla la, parte, uh, la sezione domande. Ok, vediamo... una. vedo qualche domanda qui. No, effettivamente io non vedo la sezione. Aspetta un attimo. Dovrebbe essere sotto chat. Allora, vediamo un pochino, infatti, no, io sotto chat non ho... Aspetta un attimo, Vari, forse adesso. Allora, vediamo un attimo. Ok. Interrompo la condivisione. Uh -huh. eh, no, ti confermo che non, non riesco a vedere. Forse c'è stato okay, un problema. Non, tecnico. non c'è <ride> problema, ora riprendo. Ok, allora ehm, vediamo una domanda dove, si, dove ci scrivono: si può scegliere una sola lingua? Quindi in questo caso, sì. Come, ehm, come mostravo poc'anzi è possibile selezionare più di una lingua sulla piattaforma, è semplicissimo, basta cliccare sul vostro nome in alto a destra e selezionare sulla voce modifica e qui da lingua scegliere appunto la lingua che più vi interessa. E con lo stesso processo ritornate alla lingua iniziale, quindi potrete sempre modificare la lingua, vi ricordo che comunque eh, bisogna selezionare una lingua per volta così che potrete esercitarvi in maniera, eh, diciamo, migliore per, su, su, su tutte le lingue. Anche se comunque, Manuela, se posso aggiungere, è vero che appunto, la piattaforma vi dà questa possibilità di studiare più di una lingua, però... Credetemi, già studiarne bene una è, è veramente impegnativo, considerando anche il lavoro, quindi magari cominciate dalla lingua che per voi è veramente pertinente per le vostre mansioni e dopo due o tre settimane che avete fatto il test iniziale, avete fatto qualche attività, magari avete partecipato anche a una classe di lezione di, di conversazione internazionale, magari a quel punto, se siete delle persone molto organizzate, provate anche a switchare, a cambiare su una seconda lingua. Ok. Poi, altre domande? Ok. Allora, ci chiedono se c'è un percorso di contenuti consigliato per un migliore apprendimento eh, come un percorso standard. Quindi direi proprio di sì. Appunto sulla voce Esplora, eh, quindi in alto a sinistra, troverete dei percorsi guidati, quindi eh, potrete selezionare tra le cinque opzioni che che sono presenti per avere appunto un percorso guidato, quindi avere proprio dei corsi eh, con delle attività già preinserite che vi aiuteranno comunque a migliorare in quell'ambito specifico e che vi guideranno appunto durante tutto il percorso, quindi potrete solo attenervi a queste se, volete, se preferite appunto una guida durante tutto il corso. Poi andiamo. Allora, per, eh, ci chiedono se bisogna fare tutte le attività presenti sulla piattaforma, eh, no, no, no, non siete obbligati a farle tutte, perché obbligati sono a più di 7500, quindi in sei esatto. mesi è veramente difficile. Ok, quindi ehm, sì, allora sono presenti queste attività ovviamente mh, sulla piattaforma perché vogliamo darvi appunto dei contenuti vari eh, che comunque possono interessarvi eh, però voi siete liberi assolutamente di svolgere le, le attività, i corsi che più preferite, non c'è nessun vincolo, nessun numero specifico di attività che dovete svolgere, l'unica cosa è che mh, vi consigliamo di mantenere comunque una sorta di costanza nel vostro percorso, quindi utilizzare almeno la piattaforma giornalmente per ottenere maggiori risultati alla fine. Ok. Allora, mh, ci chiedono se, eh, i risultati... okay, se i risultati vengono salvati eh, in, mh, sulla, sulla piattaforma, quindi sul, in automatico o dalla voce formazione. Allora, non occorre salvare mh, i dati perché comunque tutto quello che svolgete viene registrato dall'intelligenza artificiale sulla piattaforma e sulla voce formazione, troverete qui eh, appunto lo storico di tutto quello che avete fatto. Eh, come vi ho già detto prima, a fine di ogni attività è presente un quiz, quindi mh, potete vedere semplicemente anche il risultato del quiz che avrete svolto. E vi ricordo che per considerarsi un'attività come svolta bisogna per forza fare il quiz perché se no non verrà contata come completata, quindi bisogna completare il quiz alla fine per darvi appunto un, um, il completamento dell'attività, dell potete vedere però tutti i risultati ottenuti sulla voce formazione. Qualcun altro? Ok. Allora, Sì, già da questo mi sa che è una domanda per te: è mm -hmm. eh, se alla fine, dei corsi, eh, alla fine dei corsi che valore avrà l'attestato che riceveranno? Allora, sicuramente il nostro attestato non è una certificazione internazionale, perché le certificazioni internazionali vengono rilasciate dagli organi, eh, come per esempio la Cambridge, IELTS e altro, ma è un attestato di livello. Quindi vi verrà assegnato il livello dell'ultimo test che attesterà diciamo, la fine di questo percorso di, di formazione. Ok. Poi. Allora, ci chiedono se si può partire anche da un livello molto basso. Allora, io direi sicuramente ci sarà il test iniziale, quindi non vi preoccupate perché è, è abbastanza accurato. Quindi devo dire che nel 90% dei casi il risultato che avrete dal test sarà quello effettivo. E il mio consiglio è provate a fare qualche attività del, del livello del vostro test. Come ci ha fatto vedere Manuela, quando facciamo il test, in alto c'è una specie di, come possiamo chiamare, una linea con scritto selezionati per te. Considerate che nella piattaforma c'è un'intelligenza artificiale veramente molto raffinata che prende i risultati del vostro test e li mixa con le vostre preferenze di studio che avete selezionato al primo accesso sulla piattaforma, quindi il mio settore di lavoro, perché devo parlare in lingua. Quelle attività sono state selezionate dall'intelligenza artificiale come utili per voi. Quindi io vi consiglio, provate a comunque fare almeno due o tre di quelle attività. Dopodiché, se vedete che sono troppo difficili, eh, vi sentite troppo, veramente troppo sfidanti, come ci ha fatto vedere Manuela, in alto a sinistra eh, c'è l'accesso per livelli. Quindi, per esempio, se la piattaforma ha detto io sono a due, provo a fare due o tre attività, mi rendo conto che sono troppo difficili, vado a selezione per livello e provo a fare qualche attività eh, di livello a uno. Visto che forse Manuela non so se vale la pena ricondividere lo schermo per far vedere la differenza, l'accesso a questi due percorsi. Sì. Sì, sì, che ne sì, pensi? Sì. Solo per fargli vedere solo questo, selezionati per te, che sono le attività che la piattaforma sceglie per me in base al test, in base all'intelligenza artificiale, e la possibilità che voi avete di studiare tutti i livelli. Grazie mille, Emanuela. Perfetto. Ok. Dunque, vedete, questa è Esplora Corsi per livello, cliccando qui. Voi avete tutti i livelli con dei corsi già prestabiliti di livello A1, A2, B1, B2, C1. Considerate che A1 è proprio il livello base, infatti si parte dall'alfabeto, dai numeri e poi vi avviene un crescendo di complessità. Diciamo che un livello B1 è già il livello soglia dell'Unione Europea, cioè è il livello che vi serve per interagire in lingua. Ok? Quindi voi avete pieno accesso a tutti i livelli e potete decidere in autonomia, però se torniamo un attimo nella home, noi abbiamo la barra consigliati per te, quindi qui dovete arrivare tramite esplora, nella home in alto voi avete selezionati per te, dove avrete i risultati del test e le attività che la piattaforma diciamo vi consiglia in base al vostro profilo. Grazie mille Emanuela, penso che averlo rivisto può, <ride> può, può aiutare di più. Ok, eh, ci chiedono se tutto quanto è gestibile in maniera altrettanto intuitiva sull'app del telefono o se consigliamo il, il, il, il pc. Ma io, guardate, io mi trovo benissimo anche con l'app, poi penso nel senso che è veramente facile ed intuitivo, si connette molto bene, non occupa neanche troppa memoria, quindi... però poi è una preferenza di studio individuale, chiaramente guardate ci sono delle attività, soprattutto degli articoli, io personalmente preferisco lavorare da computer perché sull'app magari sono dei caratteri molto piccoli, però a livello poi di fruizione avrete la massima libertà. Non vedo più, non credo ci siano altre domande, ma voglio controllare. Okay. Intanto grazie anche per essere stati così attenti e, e partecipativi, ci fa molto piacere. Una cosa che non abbiamo detto, ha già vi ha detto che appunto lei e tutto il suo team sono a vostra disposizione, vi ha condiviso il numero e, e l'email, quindi se avete dubbi, difficoltà, non vi ricordate come succede qualcosa, potete anche usare la chat, che la trovo molto comoda. E io invece avrò eh, l'accesso chiaramente a tutta la vostra riportistica, sarò il punto di riferimento dei vostri responsabili, dei vostri referenti. Quindi okay. diciamo che ecco, noi siamo qui per voi, per aiutarvi ad avere il miglior percorso possibile. Ok, sì. E poi eh, una domanda, vedo, eh, mh, ci viene scritto se è possibile avere un manuale dell'uso del programma informatico anche online. Allora, in questo caso, mh, per quanto riguarda l'utilizzo della piattaforma, vi ricordiamo che questo video è stato registrato, potrete comunque richiedere la registrazione sicuramente al vostro ufficio formazione. E potrete rivedere questo video quante volte desiderate o eventualmente vi ricordo eh, che potete contattare il nostro team di consulenza e, che, e vi ricordo anche come trovare i contatti, quindi sempre in alto a destra, eh, sulla voce contattaci, trovate tutti i nostri contatti così sarete sempre. Eh, avrete sempre comunque un modo per rintracciarci. Tra l'altro, ecco, come sì, ci fa sì. vedere Emanuella, c'è la possibilità sia di chat che di mail che di telefono, quindi proprio come siete più comodi potete, potete scriverci il vostro caso particolare. Ecco. Perfetto. Ok, allora io, Giada, non vedo altre domande. Benissimo, sì, credo che siamo nei tempi. Quindi... Esatto. <ride> Va benissimo, allora noi chiudiamo questa registrazione che poi vi manderemo e eh, Unisi sicuramente ve la metterà a disposizione. Vi ringraziamo nuovamente per, averci, per essere stati con noi e vi auguriamo un buonissimo percorso di, di apprendimento con, eh, con GoFluent. Grazie a tutti. Grazie a tutti, buona giornata.